Ciao ragazzi, su questo video vedremo come si risolve un sistema lineare con il metodo di Gauss Abbiamo il seguente sistema lineare x1 più 2x2 meno x3 uguale a 1 x1 più x2 meno 2x3 uguale a 0 e meno 2x1 meno x2 più x3 uguale a 1 allora come procediamo per risolvere questo sistema lineare? Lo dobbiamo portare in questa forma Ax uguale B dove A è la matrice dei coefficienti X, il vettore incognito e b il vettore dei termini noti. Allora, quali sono i coefficienti della matrice A? Allora, qua abbiamo 1 per x1 più 2 per x2 meno 1 per x3 Allora, la prima riga è 1, 2, meno 1 la seconda 1 per x1 più 1 per x2 meno 2 per x3 1, 1, Meno 2. meno 2 per x1 meno 1 per x2 più 1 per x3 meno 2 meno 1 e 1 quella matrice è la A adesso andiamo a trovare il vettore incognito sono i vettori per cui dobbiamo trovare soluzioni allora vettore incognito uguale con x1, x2, x3 e poi il vettore dei termini noti sono questi qua e b uguale con 1, 0, 1 il sistema che dobbiamo risolvere sarà il seguente questo è il simbolo della matrice completa cioè la matrice dei coefficienti e la matrice dei termini noti allora sarà così E su questa matrice andiamo ad applicare il metodo di Gauss. Allora, che significa applicare il metodo di Gauss in una matrice? Significa che la devo trasformare a scalini. Cioè i numeri sotto la scala devono diventare zeri. Cioè questi due qua e questo qua per fare questo dobbiamo fare certe mose che l'abbiamo viste all'ultimo video allora andiamo a vedere le mose che dobbiamo fare su questo esercizio come abbiamo detto i numeri sotto la scala devono diventare 0 andiamo a fare 0 questo 1 qua. allora r2 deve diventare meno r1 più r2 cioè meno 1 meno 2 1 meno 1 e come moltiplicare questa riga qua con meno 1 r2 rimane come 1 uno, uno, meno 2 meno 2 è 0 allora 0 meno 1 meno 1 meno 1 più 0 meno 1 1 2 meno 1 meno 1 1 la seconda riga è 0 meno 1 meno 1 meno 1 Poi facciamo direttamente: R3 deve diventare 2 volte R1 più R3. Cioè, questo qua deve diventare 0 per diventare 0, deve diventare questo 2, e fare la somma. Allora. 2R1, cioè 2 r 1, cioè 2 per 2 è 4, 2 per me, meno 1, meno 2, 2 per 1, 2 e la terza, meno 2, meno 1, 1, 1, 0, 4 meno 1, 3, meno 1, 2 più 1, 3. 0, 3, meno 1, 3 andiamo a vedere la nostra scaletta questi due stanno a posto devo fare 0 questo qua che cosa devo fare per diventare il 3 0? devo moltiplicare la seconda riga con 3 allora R3 diventa 3 per R2 meno più, più R3 allora 3 per R2 3 per 0, 0 3 per meno 1 meno 3 uguale, uguale più R3 0 3, meno 1, 3 0, 0, meno 4 meno 3 più 3, 0 allora la mia matrice diventa così 1, 2, meno 1 0, meno 1, meno 1 0, 0, meno 4 1 meno 1 0 andiamo a controllare la nostra scaletta allora la matrice l'abbiamo portata a scalini come si vede qua, sotto la nostra scala tutti gli elementi sono 0 allora, possiamo procedere andiamo a scrivere il nostro sistema con la nuova forma cioè 1x1 più 2x2 meno x3 uguale 1 poi 0 per x1 che 0, meno 1 x2 meno x3 uguale meno 1 0 x1 più 0 x2 meno 4 x3 uguale 0 allora da questo abbiamo meno x meno 4x3 uguale a 0 allora x3 uguale a 0 andiamo a sostituire meno x2 meno x3 che è uguale a 0 uguale meno 1 x1 più 2x1 questo uguale a 1 più 2X2, 2x2 che x2 è 1 cioè più 2 meno 0 perché x3 è 0 uguale a 1 andiamo a vedere 3 è sempre 0 x 2 1 e x 1 1 2 cioè x 1 uguale a meno 1 x 2 uguale a 1. E questa è la soluzione del nostro sistema. Allora il nostro sistema è un sistema determinato che significa che ha un'unica soluzione cioè x1 uguale meno 1, x2 uguale 1, x3 uguale 0. Per adesso è tutto ragazzi. Al prossimo video vedremo la soluzione di questo sistema, lo stesso esercizio, con metodo Kramer. Se vi è piaciuto il video seguitemi su Instagram e su YouTube per non perdere i prossimi video. A presto, ciao!